Quasi dieci anni di vita per Politicamente Scorretto. Cosa le sembra abbia prodotto questo appuntamento dal punto di vista della conoscenza dei temi trattati, mafie, disuguaglianze e violenze di genere, nella coscienza delle persone e nelle istituzioni? Beh, dieci anni di Politicamente Scorretto hanno, secondo me, hanno prodotto qualcosa di molto importante, su due fronti. Uno sul, dal punto di vista proprio della conoscenza, dell'informazione. Abbiamo detto tante cose che, per esempio, io non sapevo e che abbiamo imparato, e tante gente, insomma, ha imparato da noi. Dall'altra parte dal punto di vista psicologico dell'emozione, si va via da politicamente scorretto, molto indignati, molto commossi e molto appassionati sicuramente. E io questo l'ho sentito anche nei discorsi fatti successivamente da gente che aveva partecipato. Può spiegare come e a che livello la criminalità organizzata opera anche al nord? Beh, Al nord la criminalità organizzata è arrivata da tantissimo tempo, ormai abbiamo documentazioni che ci dicono che... Ehm, non è un fenomeno recente, non si può più parlare di infiltrazione, tentativi di infiltrazione, ma per gran parte del nord di radicamento proprio, non c'è nessuna differenza. E al nord la criminalità organizzata come dire, si è mossa in un modo diverso, naturalmente si è mossa eh, non tanto occupando il territorio quando sfruttando le risorse del territorio, che sono magari personaggi molto disponibili a mettersi assieme per fare affari, fare i soldi, eh, produrre rifiuti tossici da interrare, eh, interrare rifiuti tossici, eh, riciclare il denaro sporco, così la mafia ha fatto al nord. Poi dopo un po' ha comunque occupato il territorio e si è comportato esattamente come si comportava al sud. Quest'anno tra gli incontri della rassegna avete pensato anche ad un manuale di sopravvivenza, alle primarie e alle elezioni in genere. Da cosa è nata l'idea di un appuntamento simile e a cosa dovrebbe potrebbe servire? Cioè, con Politicamente Scorretto ci siamo allargati dal punto di vista criminale, no? che era quello degli inizi, oppure da un punto di vista criminale eh, organizzato, tipo parlare di mafia. Eh, o parlare di noir eccetera ci siamo allargati a tutti i temi che fanno parte un po' della nostra civiltà, cioè dell'essere civili dell'essere soggetti, cittadini che fanno tante cose, tra cui anche votare in maniera consapevole eh, un argomento che comunque poi si avvicina purtroppo ai nostri argomenti perché Fare politica significa anche fare antimafia, fare azioni che sono contro la corruzione, contro l'avvelenamento dell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi alla fine ci siamo anche quando parliamo di metà oscura. Però abbiamo voluto concentrarci anche su questo atto di grande civiltà che è quello di votare, che è una cosa molto importante sulla quale dobbiamo riflettere.